Grazie Presidente, come ha giustamente ricordato la consigliera Baglio abbiamo avuto ben tre commissioni su questo argomento, due commissioni eh, pari opportunità, una commissione congiunta politiche sociali e bilancio, eh, questo nel giro di una decina di giorni, il che vuol dire eh, che eh, il Movimento 5 Stelle è molto attento alla, mh, alla progressione dei fatti e allora senza perderci in parole, perché eh, di. Belle parole, ne stiamo sentendo molte, ma come bene eh, si è ricordato, siamo in un momento di emergenza in cui forse eh, le passerelle bisognerebbe lasciarle ad altri momenti e andare sul concreto. Allora vediamo l'impegnato di questa mozione, scongiurare la, la riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti e il conseguente ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel corso eh, della commissione congiunta bilancio politiche e sociali il commissario eh, Susanna ha eh, ben eh, spiegato che ancora non ha pronto il bilancio che doveva essere presentato eh, in questi giorni causa naturalmente emergenza che lo sarà eh, prossimamente, eh, verosimilmente se non ricordo male, il 31 maggio e quindi eh, credo che in, quella, in quel momento e con, in quel contesto noi potremo capire se e come eh, sarà possibile scongiurare il ricorso agli ammortizzatori sociali perché è evidente che non c'è nessuno che voglia ripetere quello che è stato fatto nel passato e cioè mortificare e portare al degrado questa azienda che disperatamente stiamo cercando di salvare. Poi c'è scritto garantire alla cittadinanza la continuità dei servizi offerti da Farmacap. Questo tutti i dipendenti Farmacap e la dirigenza eh, stanno ehm, svolgendo un, un lavoro straordinario per raggiungere l'obiettivo, quindi credo che sia l'ultima delle cose che eh, vanno eh, stimolate. Eh, poi si dice ritenere prioritario ed estendere o è possibile nella massima misura lo strumento dello smart, dello smart walking. Eh, ricordo che ehm, Pharmacup è stata una delle poche realtà comunali 12 su 420 eh, farma, eh, realtà comunali eh, nel, negli altri comuni a immediatamente operare a battenti chiusi per evitare contatti e lo smart working per eh, gli assistenti sociali è stato eh, ovviamente obbligatorio. Ma per smart working, come ho ben sottolineato in commissione, c'è un fraintendimento perché lo smart working eh, è la normale attività. Degli gli assistenti sociali che vanno fuori sede, mentre quello che si richiede è il, ehm, il lavoro differito, che è un'altra cosa. Eh, naturalmente gli assistenti sociali sono stati messi nelle condizioni di massima tutela richiesta dalle norme e eh, chiaramente le norme lo richiedono perché si ritengono quelle le cautele eh, migliori e eh, sono eh, nelle condizioni eh, di poter assistere i, i, eh, gli aventi bisogno eh, così come è adeguatamente raccomandato. Poi si dice a ritenere prioritaria la tutela eh, dei lavori, della salute e dei lavoratori nonché ovviamente eh, di rimbalzo degli utenti con eh, la distribuzione eh, dei, eh, dei dispositivi, degli igienizzanti eccetera. Proprio in Commissione è stato rilevato come eh, tutte le richieste e le sollecitazioni provenienti dai sindacati eh, fossero anteriori alle richieste, alle eh, poi ehm, disposizioni in atto dalla dirigenza e che anche nel confronto, e sono stata io a rilevarlo, eh, non è stata data risposta eh, dai rappresentanti dei lavoratori quando i, um, i dirigenti hanno rilevato di aver ottemperato a tutte le disposizioni del caso, fermo restando il fatto che qualora fosse eh, evidente, dichiarato, tes eh, testimoniato e ritenuto da parte eh, dei, ehm, dei, dei eh, eh, dirigenti eh, della, della farmacia stessa eh, del direttore della farmacia stessa di poter chiudere qualora non ci fossero queste, queste misure eh, e quindi anche questo diciamo, va a, a, in qualche modo a interpretare quel provvedimento che è stato preso, io questo lo dico perché come mi è stato richiesto di fare i membri della commissione pari opportunità, sono in costante contatto con i eh, rappresentanti i e con la dirigenza. Dopodiché si dice impegnarsi affinché Farmacup acquisisca un ruolo primario nel corso dell'emergenza per la fornitura dei presidi necessari alla cittadinanza. Questo lo si fa ovviamente senza chiedere l'impossibile. Se sul territorio nazionale questi presidi sono, eh, non esistono o sono pochi, ovviamente anche Farmacup troverà difficoltà a distribuire alla cittadinanza quello che non c'è non per cattiva volontà da parte di nessuno a meno che a meno che questa cattiva volontà non sia dimostrata perché le chiacchiere sono belle ma poi sono i fatti e i documenti che parlano. Quindi per questa mozione, ovviamente condividendo eh, la vicinanza ai lavoratori e supportandoli in questo loro lavoro di frontiera, noi ci asterremo. Grazie.